Molte persone si rifugiano nel cibo in momenti di stress o di problemi emotivi. In questi momenti siamo anche più vulnerabili ad alimenti potenzialmente dannosi, anche quando certe pubblicità cercano di farci credere che in realtà non lo sono affatto. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Pappaglioni, biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Moderno e a Leno e che sui miei blog www.nutrizionistabrescia.com e www.descuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. Il comfort food o cibo di conforto è quel cibo che apporta un certo tipo di ristoro emotivo, magari sentimentale o nostalgico, potrebbe essere legato alla nostra infanzia, al nostro passato oppure è un qualche tipo di alimento tradizionale del nostro paese. L'utilizzo di questi alimenti è dettato spesso da una situazione particolarmente importante a livello emotivo. Molte persone infatti gestiscono lo stress buttandosi sul cibo, mangiando. Ed ecco che aumentano anche il consumo di prodotti particolarmente calorici, come magari un panino con la crema di nocciole, oppure eh, piatti elaborati come una carbonara, eh, oppure una pizza sono cose che tendono a dare un certo tipo di conforto emotivo, un certo tipo di eh, rilassamento, una qualche tipo di soluzione immediata. In questo panorama abbiamo poi anche ovviamente i locali che eh, propongono prodotti come hamburger, panini, pizze. Eh, ad esempio andando a Roma è quasi impossibile trovare una pizzeria che non abbia anche un servizio di friggitoria con i supplì. A quel punto già la pizza è un ottimo comfort food, eh, il suppli cattura anche la persona che dovesse passare casualmente a avere voglia di fare uno spuntino. Allo stesso tempo abbiamo i fast food che propongono delle combinazioni a dir poco pazzesche. Eh, un panino con hamburger, delle patatine fritte e una bibita dolce eh, sono un concentrato di alimenti grassi, salati e zuccherati che difficilmente può rientrare nel range di normalità per rimanere a un livello calorico diciamo decente dovremmo mangiarne molto poco. Questo non sfama, soprattutto se c'è un bisogno emotivo e quindi siamo normalmente portati a mangiarne troppo. Questo porta sia a un peggioramento eh, delle condizioni fisiche eh, che poi aggraveranno anche la situazione emotiva, sia anche a una vera e propria dipendenza da questi tipi di alimenti. Proprio i fast food mi riferisco con il titolo di questo video, li ho chiamati amiconi della salute perché spesso propongono dei piatti che all'apparenza sembrano più salutari, magari un'insalata di pollo. Ehm, certo, sicuramente è meglio un'insalata di pollo piuttosto che un panino magari molto ricco con le patatine e la bevita, però bisogna conoscere bene questi alimenti anche per poter fare degli, delle scelte consapevoli ad esempio è importante sapere che 100 grammi di insalata di pollo di eh, un fast food possono apportare a seconda del tipo tra le 200 e le 300 kcal certo non è un quantitativo calorico chissà quanto elevato anzi potrebbe essere anche leggermente basso rispetto a quello che normalmente addirittura do io in una dieta ehm, però eh, bisogna fare attenzione a non considerarlo un pasto leggero. Giusto per confronto sappiate che 100 grammi di pura lattuga apportano 22 kcal. Dei veri amiconi eh? Comunque se andiamo nei fast food cerchiamo almeno di non prendere la porzione grande della bevanda dolce. L'ideale sarebbe prendere l'acqua. Recentemente molte catene di fast food hanno cominciato a dare alternative vegane ai propri panini sfruttando i progressi dell'industria alimentare. Eh, la produzione di hamburger eh, derivati da vegetali, magari soia, grano o altro, è effettivamente abbastanza comune in questo periodo, perciò eh, si propongono anche questi tipi di menù. L'intento lodevole è quello di innalzare la qualità dell'offerta eh, al pubblico dei propri prodotti, quindi anche migliorare come marchio. Ovviamente l'effetto desiderato è quello di ampliare la platea dei propri clienti e attrarre persone che normalmente non verrebbero nei propri locali. Anche in questo caso ci possono essere dei problemi. Eh, chi è il potenziale cliente di questo nuovo panino? Eh, non sarà certo il vegano, perché il vegano non entra comunque in questi locali in cui comunque si continua a vendere carne. Piuttosto sarà il curioso, la persona che capita nel nel fast food più o meno frequentemente vuole provare qualcosa di diverso quindi prenderà questo nuovo panino ovviamente condendolo con patatine e bibita ovviamente anche in questo caso il pasto non sarà salutare sperando che la bibita non sia da mezzo litro comunque avremo in ogni caso un menù con un eccesso di carboidrati di sale e di grassi prendere un menù vegano in questo caso non è altro che una toppa su un buco, non è la soluzione a un problema. Mangiare spinti da bisogno emotivo può portare a strafare con alimenti e scelte poco salutari perché sappiamo che per noi sarà motivo di conforto, di soddisfazione. Dobbiamo però cercare di limitare questi eh, comportamenti e magari cercare di avere soddisfazione in casa, scegliendo i nostri ingredienti, facendo dei piatti, magari eh, un pochino più elaborati, un pochino più soddisfacenti ma comunque controllati sempre meglio piuttosto che andare a prendere qualcosa al fast food in momenti difficili non si può evitare di sfogarsi e spesso lo sfogo è sul cibo però possiamo cercare di limitare i danni eh, non buttandoci su alimenti troppo ricchi di sale, di grassi e di zuccheri sulla pagina inglese di wikipedia alla voce Comfort Food sono elencati quelli che per l'italiano medio sono gli alimenti eh, appunto di conforto e potrebbero essere un piatto di pasta carbonara la matriciana la pizza sono tutti ovviamente piatti da limitare però come ho detto prima credo che siano sempre meglio piuttosto che andare a sfogarsi soprattutto se si fa spesso sul eh, piatto del fast food bene questo è tutto e voi